Signore e signori, nel 68 170 paesi hanno concluso il trattato di non proliferazione nucleare, che li vincola a non trasmettere le loro armi nucleari e a disarmarle. Nel 97 193 paesi hanno firmato la Convenzione sulle armi chimiche. Essa proibisce lo sviluppo, la produzione, il possesso, il passaggio e l'uso di armi chimiche. Israele non ha firmato né il Trattato di Non Proliferazione Nucleare né la Convenzione sulle Armi Chimiche. Nel 2013 l'Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma, che analizza l'industria degli armamenti, ha presentato il cosiddetto SIPRI Report nel quale riferisce che Israele possiede fino a 80 testate nucleari. Altri rapporti citano numeri molto più alti, ma il governo israeliano tace sui dati precisi delle loro armi nucleari e chimiche. Cari spettatori, aiutate anche voi a richiamare questi fatti taciuti alla consapevolezza dei popoli e a sollevare le relative questioni.